Oh, ciao, come state? Controllo che tutto sia a posto, che tutto sia perfetto, perché dobbiamo lasciare a posto per chi verrà dopo di me. Beh, intanto eh, vi, vi mando un saluto perché da un po' che non ci salutiamo, che non ci vediamo, in quanto insomma agosto è un mese senza diretti dei vinili, quindi eh, senza diretti in generale, <ride> ma i vinili lasciano un po' di pausa, prendono un po' di pausa e così respirano e poi ci ritroveremo di nuovo a partire dal mese di settembre. Eh, per quanto riguarda invece dei live, beh, si è conclusa poco la challenge e devo dire che insomma qualcuno di voi poi si è iscritto al canale Patreon e aveva partecipato e, e in questo caso insomma devo dire che è andata molto bene sono stati tanti quelli che hanno partecipato avete hanno messo e hanno dato un mucchio di spunti di canzoni tant'è che la prossima settimana faremo una live serale sul canale Patreon proprio per raccontare un po' questa challenge com'è andata e andare a ascoltare anche qualche, eh, qualche brano Ah no, magari qualche vinile, chi lo sa, quindi se avete voglia di fare un salto dall'altra parte io vi aspetto anche per eh, questa serata, quindi questo live dedicato alla challenge e poi ci sono tante cose che verranno fatte sul canale Patreon per quanto riguarda il mese di agosto, visto che non si possono fare insomma le dirette classiche proprio perché la trasmissione mia è terminata Farò altre eh, dirette, dalla ginnastica alle letture, a... vi porterò anche in vacanza con me. Quindi quest'anno invece della Corsica andremo all'isola d'Elba, per cui potrete vedere anche un po' di eh, isola, come si dice, sperduta, no? Mi hanno detto tutti che è bellissima quindi sono curiosa di andare a vedere. Quindi magari la farò vedere anche a voi e ve la racconterò sempre a modo mio, naturalmente. E poi ci saranno tante altre cose, per cui, la, diciamo così, il nostro saluto di quest'oggi di, di quest era eh, per rinnovarvi intanto buone vacanze. Dirvi che non scappo eh, che anzi eh, tornerò con tanti più vinili perché ho modo di cercarne altri in questo mese d'agosto però comunque la challenge e quindi eh, le dirette ed altri video verranno postati sul canale Patreon per cui vi aspetto, Simona non solo radio, se volete partecipare anche voi fatelo e io sono qui, insomma vi accolgo come sempre a braccia aperte un bacio, ciao, buona serata a tutti e buona estate